Allora, di questo ritiro mi è piaciuto eh, sinceramente tutto, mm, e mi, mi sono sentita proprio accompagnata fin dal primo secondo, eh, dal primo secondo fino all'ultimo in un viaggio incredibile, mm, mi sembra di aver attraversato, essere passata dal, dall'inferno poi purgatorio fino al paradiso dantesco, tutta la Divina Commedia in tre giorni. <ride> Beh, appunto, no, davvero è stato un viaggio che mi ha permesso di proprio entrare nelle profondità del mio essere, quindi insomma, vedere, prendere coscienza di cose, pulire e poi anche sentire l'immenso spazio che c'è dentro. Allora, sì, ho lasciato andare, sì, credo di sì, insomma, tante emozioni un po' pesanti, eh, ho preso coscienza di paure, poi sì, anche con, con poi la Divine Connection e poi insomma tutti, tutti questi tre giorni, sì, sicuramente posso dire di, di aver lasciato andare un po' di pesi, sì, sì, sì. sì. Allora... Ho avuto, allora rispetto intuizioni, e rivelazioni, beh è stato un viaggio in generale rivelatorio, però posso dire che la giornata di oggi conclusiva eh, mi è piaciuta particolarmente la camminata fino alla vetta e lì effettivamente mh, in totale chiarezza e apertura ho, ho ricevuto delle, delle rivelazioni, sì, sì, sì, per il mio percorso. Il fatto che abbiamo fatto questi tre giorni di luce all'aperto, allora per me innanzitutto è stata un'esperienza nuova perché ho fatto sempre tanti corsi in aula e devo dire che sì, mi è piaciuto tantissimo, ha arricchito davvero tanto il viaggio, il percorso, oltre secondo me a facilitare anche sia rilasci che consapevolezza perché comunque la natura ha un'energia pura di per sé e poi sì, ho notato anche delle energie particolari nei posti che, dove Patrizia, Patrizia ci ha portato e, e poi è stato anche bello la, diciamo, lo specchio, la metafora tra il viaggio esteriore e il viaggio interiore perché appunto ci siamo mossi in tanti posti diversi quindi è stato sia un viaggio esteriore che, che ha rispecchiato poi quello interiore molto bello Ecco, su questa sono senza parole, ma è proprio questo essere senza parole perché mi porto a casa un po' questo senso di infinito, apertura e essere tornata a sognare, che avevo un po' accantonato dei sogni e, e quindi mi porto a casa tantissimo, ma questo mm -hmm. lo, in particolare riprendere a sognare, sì. Un grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Tantissimo, Patrizia, sei stata stupenda, grazie.